e poi la certificazione unica 2022 INAIL con le istruzioni per scaricarla è disponibile dal 16 marzo, e ancora gli assegni familiari arretrati, domanda ANF entro 5 anni anche dopo l'assegno unico 2022, e poi IVI e IVAFE l'esenzione per un'intesa governativa non si applica per le imposte patrimoniali, L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator, domanda da oggi, 4 marzo. Infine, uno sguardo alla sezione dedicata all'economia del Corriere.it. Partiamo subito dalla nuova ratizzazione delle cartelle decaduti dalla pace fiscale esclusi dalle novità del mille proroghe 2022 Fa il punto Anna Maria D'Andrea. Ratizzazione delle cartelle extra e senza saldare le rate scadute solo per i decaduti da eh, piani di dilazione ordinari. Le novità previste dal decreto 1000 proroghe 2022 non si applicano a chi ha perso i benefici della pace fiscale. Vediamo che per quanto riguarda la nuova ratizzazione delle cartelle è esclusa per i decaduti dalla pace fiscale. La possibilità è prevista dalla legge di conversione del decreto 1000 proroghe 2022 non si applica alla rottamazione TER e al saldo e stralcio delle cartelle, ma riguarda solo i piani di dilazione ordinari. È importante fare chiarezza sul perimetro di chi potrà presentare la domanda di riammissione alla rateizzazione delle cartelle fino al 30 aprile 2022 senza dover saldare le rate del precedente piano non versate alla scadenza. Nonostante l'alto numero di contribuenti decaduti dalla pace fiscale dopo la scadenza del 14 dicembre scorso mancano al momento interventi specifici di salvaguardia continuiamo con la CU 2022 INAIL con le istruzioni per scaricare la certificazione unica disponibile dal 16 marzo in questo caso l'articolo di Rosy Delia sulle istruzioni per scaricare la certificazione unica che sarà messa a disposizione dalla scadenza del 16 marzo dal servizio web al contact center sono diverse le modalità da seguire e cambiano in base alla categoria di appartenenza. i dettagli sono nell'avviso del 3 marzo e all'interno dell'articolo proseguiamo poi con gli assegni familiari arretrati domanda NF entro 5 anni anche dopo l'assegno unico fa il punto Anna Maria D'Andrea sugli assegni familiari arretrati. L'avvio dell'assegno unico dal 1 marzo 2022 non fa venire meno il diritto a presentare domanda di assegni del nucleo familiare per i periodi precedenti entro il termine di prescrizione di 5 anni. A chiarirlo è la circolare IMS numero 34 del 28 febbraio scorso. E eh, la carrellata di notizie prosegue con IVI e IVAFE. L'esenzione per un'intesa governativa non si applica per le imposte patrimoniali. A tali imposte non si applica l'esenzione per un'intesa governativa e a spiegarlo è la risposta all'interpello numero 93 del 3 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Per la liquidazione di tali imposte deve essere compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi persone fisiche. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator. La domanda da oggi 4 marzo, i dettagli sono all'interno dell'articolo di Rosi Delia che eh, fa il punto sul bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator, a partire da oggi 4 marzo alle ore 12 c'è appunto il via libera alla domanda per accedere al credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per software e attrezzature, le istanze devono essere presentate entro la scadenza del 4 aprile 2022. La misura rientra negli incentivi previsti dal DL 152 del 2021, ovvero di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci spostiamo sulla pagina dedicata all'economia del Corriere.it che ha eh, in evidenza un articolo sulle pensioni, quattro idee per metterle al sicuro anche senza i boomer, ecco come, e poi pensioni, 500.000 fortunati che la ricevono da 40 anni ma così i conti non tornano, e l'articolo sul super bonus come fare i conti con le nuove regole più severe e risparmiare lo stesso e poi eh, l'articolo sulle borse europee che vi segnaliamo si intitola appunto borse europee in forte calo Milano con il meno 4,4% è la peggiore in Europa è di Fausta Chiesa e fa un'analisi su quelli che sono gli effetti della guerra in Ucraina sui mercati e sulle borse europee con piazza affari